Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi con noi Mario, 55 anni, ha fatto tre anni fa un impianto di protesi al pene, aveva un problema di natura vascolare, otteneva l'erezione ma non la manteneva, perdeva durante il rapporto, e assumeva farmaci, ovviamente quelli più famosi, gli inibitori della fosfodiesterasi 5, però comunque sia la sua qualità di vita sessuale non era soddisfacente. Oggi, a distanza di tre anni, Mario è qui per raccontarci la sua esperienza. Come stai? Benissimo, grazie. Ho avuto la fortuna di conoscervi, ho fatto l'impianto e da allora è cambiata la mia vita totalmente. Mi sento più sicuro, mi sento più uomo e sono stato molto fortunato. Senti, prima dell'intervento, la tua qualità di vita sessuale, com'era psicologicamente, come ti sentivi? Psicologicamente mi sentivo un po' diciamo, abbattuto se si può dire perché avevo sempre qualche ansia di prestazione per il fatto che, mo succede così, mo succede così e stavo sempre in ansia però da quando ho fatto l'intervento tutto è migliorato Senti, l'orgasmo, il piacere, l'eiaculazione, com'è? È tutto lo stesso, anzi dirò, è una cosa ancora meglio perché essendo più sicuro di me faccio l'amore anche in modo diverso, mi sento molto più uomo Senti, un consiglio a un uomo della tua età che ha deficit rettile e che non sa che esiste una protesi, che esiste una soluzione chirurgica? Io credo che non bisogna aspettare come ho aspettato io, se avessi saputo una cosa del genere l'avrei fatto qualche anno prima. Quindi sei, sei contento? Contentissimo. Anche dicevi? anche perché le persone ignorano tante cose e ha paura anche per timore noi uomini siamo a differenza delle donne siamo un po più timorati di Dio e allora tendiamo un po' a lasciare andare queste cose ci vergogniamo se vogliamo usare questo termine senti una cosa tu come sei arrivato a me come sei arrivato eh, alla protesi cioè come ti sei documentato e su internet mi sono documentato e poi ho visto la, su internet il dottor eh, Antonini e allora da lì ho fatto una prima visita, ho avuto un, una bella esperienza diciamo che mi è sembrata una persona a moto, un medico con le dovute qualità mi sono fidato Hai fatto bene E meno male <ride> Vabbè, ecco questo è importante, quello che facciamo noi tutta questa diffusione anche online non è tanto per un'azione di tra virgolette marketing sul, sul web ma è proprio per diffondere perché tanti uomini come Mario, prima di arrivare alla nostra attenzione, non conoscevano il dispositivo, non sapevano che c'era questa. Non lo ignorano, totalmente. Non sanno che c'è questa possibilità. Quindi, il nostro intento è qui è quello di eh, diffondere il più possibile questo tipo di metodica, che è la vera, la vera ed unica soluzione al deficit erettile che non risponde ai trattamenti farmacologici. La tua compagna è contenta? Eh contentissima, ci abbiamo già un figlio, vero me che se no porca mi così. così <ride> ci speriamo di un attimo e sto rovinato se no. vabbè perfetto ok grazie Mario per la tua disponibilità grazie a voi sono stato veramente contento di averti conosciuto Beh. e ti ringrazio di tutto <ride> va bene perfetto ci vediamo alla prossima puntata grazie. di Dr. Penis scrivete qui all'indirizzo in sovraimpressione, le vostre domande vi risponderemo nel più breve tempo possibile. Alla prossima, ciao a tutti.